Dopo aver definito in generale l'impedenza, vediamo adesso i tipi fondamentali della stessa, cioè per i tre componenti passivi lineari di base, quindi il resistore, l'induttore e il condensatore. Partiamo dal resistore. Resistore caratterizzato dal valore di resistenza R. Vediamo come sarà definita per il resistore la sua impedenza? In ogni caso l'impedenza per la legge di Ohm generalizzata è definita come il rapporto fra il fasore della tensione e il fasore della corrente. Ovviamente per il fasore di tensione intendiamo la tensione ai capi della resistenza è per corrente la corrente che eh, scorre nella resistenza col verso entrante nel segno più della tensione cerchiamo eh, questa relazione nel caso del resistore questa relazione è semplicemente pari a R cioè il rapporto fra il fasore della tensione, il fasore della corrente in un resistore ha come valore il valore reale R dato dal valore della resistenza in Ohm. Quindi sarà in questo caso si tratta di un numero reale. Vediamo adesso che relazione c'è fra il fasore della tensione e il fasore della corrente relativi a un resistore se noi riscriviamo la nostra legge di Ohm generalizzata esprimendo la tensione come prodotto di ZR per i avremo questo prodotto di numeri complessi, dove Z core R è semplicemente R, che essendo un numero reale a fase 0, e I, lo possiamo esprimere col suo modulo, cioè il valore efficace della corrente, e con la sua fase, che genericamente indichiamo con F noi sappiamo che il prodotto dei due numeri complessi è dato dal prodotto dei moduli che ha come fase la somma delle fasi, quindi F con i più 0 risulta uguale semplicemente al valore della fase Fi con I. Quindi, siccome stavamo esprimendo V di V che quindi sarà dato dal, dal suo modulo V e dalla sua fase generica F con V abbiamo visto che sarà uguale a R per I fase F con I quindi avremo che il modulo di V è uguale al prodotto dei moduli r per i e che la fase fi v sarà semplicemente uguale alla fase fi con i quindi se andiamo a rappresentare sul piano di Gauss avremo che se questo è il vettore rappresentativo della corrente I questa è la sua fase F con I avremo che il vettore rappresentativo della tensione V si troverà sovrapposto al vettore della corrente I avendo lo stesso angolo fi v uguale a fi con i quindi in un resistore avremo che la tensione e la corrente si dicono in fase Essendo la differenza quindi tra Φ e f con I uguale a 0, questo ci conferma anche il fatto che l'angolo caratteristico dell'impedenza R è anch'esso 0. Quindi, se noi già vogliamo rappresentare sul piano di Gauss l'impedenza Z con R, questa è tutta reale e quindi si trova sull'asse dei reali con fase 0. Una caratteristica importante dell'impedenza di un resistore è che questo valore è invariante con la frequenza. Cioè l'impedenza del resistore non dipende dalla frequenza. Quindi Zr non dipende, non dipende da F Quindi Zr sarà sempre uguale allo stesso valore R per qualunque valore di F.